La compulsività proviene dalla memoria cristallizzata. In che misura essa domina, deciderà quanto compulsivo sei. Non cercare di contrastarla, non cercare di batterla con la forza. Ciò che il processo spirituale significa è creare una consapevolezza, diventare consapevoli in modo tale che sovrascriviamo la memoria. La mia domanda riguarda la compulsione. Compulsione del cibo, delle droghe, dei sentimenti, ogni compulsione nella vita. E come questo sia collegato con tanto rumore e distrazioni che abbiamo all'interno. Come esprimiamo questo rumore all'interno? Attraverso la compulsione verso l'esterno. Vedi, ciò che chiami compulsivo è. Generalmente le persone riconoscono solo un comportamento fisico compulsivo. Qualcuno è dipendente dal bere, qualcuno è dipendente da qualcos'altro, qualcuno è compulsivamente abusivo o qualcos'altro di negativo, che non riescono ad evitare di fare. È considerato compulsivo, ma dobbiamo osservare un po' più a fondo. Il modo stesso in cui stiamo seduti, in piedi, in gran parte è compulsivo. Forse se pratichi Lata Yoga lentamente, come ti siedi, come stai in piedi, diventa un processo consapevole, altrimenti è in gran parte compulsivo. Se vediamo la tua ombra, come stai seduto, quasi riconosciamo chi è, perché ti siedi in un modo particolare, stai in piedi in un modo particolare. Hai notato questo? Ognuno ha i propri schemi compulsivi. La compulsività proviene dalla memoria cristallizzata. Puoi chiamarla genetica, puoi chiamarla karmica, puoi chiamarla con molti altri nomi, ma essenzialmente la memoria ha preso il controllo della tua vita. Ciò che il processo spirituale significa è creare una consapevolezza, diventare consapevoli in modo tale che sovrascriviamo la memoria, non solo a livelli piccoli di compulsività, di comportamento, o cibo, o qualsiasi altra cosa, ma nella compulsività stessa della vita, che deve attraversare il processo ciclico di vita e di morte vincere la compulsione suprema è l'anelito di nascere È l'inevitabile processo di vita e di morte quindi quando usiamo la parola mukti so che oggi ci sono cioccolatini e gelati mukti ma va bene, rendono la parola popolare almeno in quel modo usi la parola Quindi, essenzialmente, compulsività significa che qualcosa va ciclicamente. Non sei in grado di vincere il movimento ciclico che accade dentro di te, psicologicamente o emozionalmente, energeticamente o fisicamente, nei tuoi schemi comportamentali. Forse noti solo gli schemi comportamentali, la natura compulsiva del tuo comportamento, non noti la natura compulsiva del tuo pensiero, a meno che non diventi molto acuto. La natura compulsiva della tua emozione, la natura compulsiva del modo in cui gli schemi energetici si muovono e soprattutto la natura compulsiva della tua stessa esistenza. Ogni aspetto della vita è influenzato dalla memoria in che misura essa domina, deciderà quanto sei compulsivo. È come... Penso di averlo detto qualche tempo fa. Lo Swami mi si avvicina fortivamente ogni giorno, ma non compulsivamente. Quando nelle cuffie sentono che la mia voce va un po' così, lui arriva con una bevanda calda. Che a volte bevo e a volte no. Ma puoi renderlo uno schema compulsivo. Cioè, tutti i giorni alle 12, scusa, alle 14, bevanda calda. Ne hai bisogno, non ne hai bisogno. Questo si chiama sviluppare delle buone abitudini. Non ci sono buone abitudini. Tutte le abitudini sono cattive. Perché abitudine significa che stai cercando di operare con uno schema compulsivo. Quando hai sete, bevi acqua. No, no, non così. Il dottore ti dice, ogni giorno 3 litri d'acqua. metà del tempo sei nel posto della pipì. No, il dottore non dovrebbe dirti quando bere acqua. Devi essere consapevole di quando hai bisogno di acqua. Qualcosa di così semplice. Ma no, no, no, no, è tutto definito. Quando è tutto definito, sembra che tu funzioni efficientemente. Sì, lo fai. Efficienza senza un cuore, non va bene. È crudele. Adolf Hitler è molto efficiente, ma disumano. Questo è ciò che accadrà nella vita di ognuno. Senza saperlo, diventi tirannico. Forse non sarai mai, per fortuna, capace quanto lui, ma diventerai ugualmente crudele verso te stesso e ognuno intorno a te. Perché... Hai il tuo stupido senso della disciplina. Ora, ma Sadhguru, se non sveglio i miei figli alle sei, loro si sveglieranno a mezzogiorno. È vero. È vero. Devi svegliarli alle sei. Altrimenti potrebbero diventare pigri. Quindi questo è un gioco raffinato. La vita è un gioco raffinato. Se vuoi farlo in modo grezzo, puoi farlo. Ma se vuoi farlo bene, è un gioco raffinato. La stessa cosa può essere fatta in molti modi diversi. Sadhguru, come sveglio i miei figli? Sadhguru, in modo consapevole, alle sei del mattino, perché devono andare a scuola alle sette? Ebbene, ci sono molte situazioni al mondo non sono interamente create da noi ma dobbiamo sincronizzarci con esse altrimenti diventeremo disallineati con ogni cosa. Dobbiamo svegliare il bambino per mandarlo a scuola alle sette. Questo è accaduto. Alle sette, non alle sei. Una madre... Arrivò per la decima volta dalla mattina presto e scosse suo figlio. Svegliati, devi andare a scuola. Lui disse, mamma, nessuno mi apprezza a scuola. Gli insegnanti non mi apprezzano. Il resto del personale non mi apprezza. Gli autisti dell'autobus mi odiano. Non voglio andare a scuola. Allora la madre disse, no, devi essere responsabile, devi andare a scuola, dopo tutto tu sei il preside. per adempiere a certe situazioni creiamo certi schemi ma lo schema può essere uno schema consapevole può essere uno schema rigido ma uno schema consapevole per un periodo di tempo per adempiere a certe situazioni ma non è necessario che diventi parte del nostro sistema se vai con i ritmi della natura naturalmente alcune cose accadranno in certi modi non è forse compulsivo anche che ogni anno nel mese di giugno debba arrivare il monsone? Non è compulsivo? Lo è. Questa è la natura fisica dell'esistenza. Funziona a schemi, schemi definiti. Sfortunatamente anche i monsoni stanno diventando un po' consapevoli e non arrivano. È una sfortunata rottura dello schema. Ma la natura fisica è fatta di schemi, che sia un singolo atomo, o una cellula, o una molecola, o l'intero sistema. Questo è il modo in cui la fisicità è fatta. Questa è la differenza, o la distinzione. Un essere umano, consciamente o inconsciamente, cerca di stabilire che sono qualcosa oltre la fisicità. Nessun insegnamento spirituale può essere entrato in una singola persona, eppure anche quella persona cerca in qualche modo di provare a se stessa o se stesso che sono qualcosa in più della fisicità. Se qualcuno ti tratta solo come un'entità fisica, non ti piace, non è così? Ci siete? La fisicità ricade in schemi definiti una dimensione oltre la fisicità, non ricade in alcuno schema definito. È da quella dimensione che l'idea stessa di consapevolezza è sorta nella mente. Gli esseri umani al momento, nella scala evolutiva delle cose, sono come, diciamo, un uccello che è stato lasciato in una gabbia per molto tempo, poi, dopo molti anni, la porta della gabbia è lasciata aperta, ma l'uccello non fa mai un tentativo di volare, perché si è abituato alla gabbia, si è identificato con la gabbia e non vola. Questa è la natura umana al momento. Nella scala evolutiva delle cose, ciò che era una creatura strisciante, ora è diventata così. Ora il coperchio è saltato via, ma ancora non strisciamo fuori. Semplicemente per l'abitudine, l'influenza genetica causa il comportamento compulsivo. Questo è accaduto. Un bambino di tre anni disse al suo amico, quando sarò grande sposerò la ragazza della porta accanto. Così l'amico chiese, perché? Il ragazzo disse, perché non mi è permesso di attraversare la strada. Quindi, la compulsività, non cercare di contrastarla. Non cercare di vincerla con la forza. Devi solo diventare consapevole. Questa è come la questione della luce e dell'oscurità. Non combatti con l'oscurità, sarebbe sciocco. La compulsività è un'espressione della mancanza di consapevolezza. Non devi combatterla. Se diventi più consapevole, gli schemi compulsivi semplicemente scompariranno. È come se accendi le luci, l'oscurità è sparita, non devi combatterci. Se combatti con l'oscurità, sei in una lotta senza fine.